scherò in fondo al mare. Come farò a lasciare questo sogno? A dirti che a luglio il mio cuore è un po' valore Come faccio a dirti che ti amo? Non so raggiungerti neanche. Quando ho messo un'auto, pescherò in fondo al mare la tua poesia E non la lascerò andare via Come colombo fino all'America La troverò la libertà Che si muove in questa umanità E rilassa il tuo stomaco Panico vederti così bella la luce della stella polare che indica sempre la tua strada che ormai sempre mi accompagna in questa mia campagna e non so più dove mi porta Ci sei tu accanto amore mio, che chiederti questo vino un poco più gentile perché ci sono sempre le luci accese in questa casa che mi lasci in questi pesci che mi lanci in questa storia di poesia e di poesia e di poesia lo ripeto ancora e se la parola non si sfiora neanche un poco con il fiore che hai nei capelli come una stanza felice nella quale c'è poca luce ti tocco e ti tocco e ti ritrovo qui in questa stanza Via, vedo la luce andarmi via, fino a capire che l'andarmi Non esiste più le parole del sole, è la musica, e l'onore E la cosa se servono mai, io te la canto. giornata a casa, fare il casalingo, anche se non mi aggrada ma tu torni e riempi questo immenso presente di una felicità imminente, di una interessante struttura permanente che costruisci ogni giorno in questo falso piano, in questa vera chitarra, in questa mia terra nella quale sei tu la mia regina, la mia cantina, la mia fortuna nella quale ogni tanto scendo a prendere Ah ouais, la dernière, la dernière deux. Alors, c'est là.